Ecco. ripeto brevemente quello che ci siamo detti eh, questa tavola Grazie. è stata pro progettata all'interno del laboratorio di daumaturgia nel 2017 e consiste nella traduzione eh, di questa immagine e, mh, vi sono descritte mh, ecco innanzitutto partiamo dalle quattro stagioni che sono la parte centrale qui della, della, della tabella: Oriente, Meridione, Occidente e Settentrione. E queste sono, appunto, quelle che eh, noi abbiamo già studiato come quattro eh, determinazioni o quattro immagini simboliche eh, per cui sappiamo già che eh, in questa parte si trova l'est, ah, in alto si trova sempre il sud, l'ovest e il nord. Ora, noi abbiamo detto anche che queste determinazioni, queste quattro determinazioni, corrispondono alle quattro stagioni. Infatti vediamo qui da, da quanto... Eh, risulta dal calendario contadino che l'estate per esempio cioè la primavera scusate eh, inizia all'inizio di febbraio con un mese iniziale del calendario che parte proprio dal, eh, dalla festa chiamata festa di primavera o capodanno cinese che come sapete eh, si, si festeggia Normalmente in una data che può andare dalla fine di gennaio all'inizio di febbraio. Ogni anno vengono pubblicati: i calendari, eh, i calendari secondo il sistema contadino. Perché questo viene fatto? Perché eh, nella cultura cinese c'è un collegamento eh, diretto e molto profondo con la cultura dello Yang Shen, eh, che è mh, la la scienza della prevenzione in medicina cinese, nel senso che eh, considerare queste stagioni ha un, un, un impatto, un'importanza sull'alimentazione, eh, sugli esercizi di cibunda preferire in determinati periodi dell'anno, eh, sulla... Eh, anche su, sui punti di acupuntura o su particolari tecniche di moxa da applicare in determinate fasi dell'anno. Quindi tutto questo è strettamente collegato alla eh, conoscenza del calendario contadino. Eh, la mh, diciamo, tendenza energetica, voi avete visto sulla, anche sulla tabella dei, dei, dei cinque movimenti. Eh, ci sono delle, eh, delle tendenze energetiche delle, delle stagioni eh, che vengono indicate, per esempio, nella, per la primavera con la nascita. No, la nascita, il simbolo della primavera, è proprio questo mh, carattere, adesso non so se lo avete presente, che è un, uh, un simbolo proprio di... Di salita verso verso l'alto posso metterlo posso metterlo in chat perché è anche questo molto ecco questo che vedete nella chat è il carattere di Shen, vuol dire nascita vedete che ha proprio eh, una, tutta un, una forza, una, una grande energia che sprigiona da sotto la terra e, e penetra a, a, al di fuori della terra. Rappresenta proprio il momento eh, in cui eh, c'è il risveglio della, della natura, del periodo primaverile. E questo, mh, secondo il calendario, eh, cinese eh, copre un periodo dell'anno che è un po' diverso da quello che intendiamo noi normalmente come primavera, perché noi siamo abituati a, eh, a pensare che la primavera inizia nel giorno dell'equinozio, normalmente nel giorno dell'equinozio di primavera eh, si festeggia diciamo in qualche modo l'arrivo della primavera. In realtà eh, per invece il eh, calendario cinese eh, questo è sicuramente il momento in cui si sprigiona in, al pieno tutta l'energia della primavera, eh, l'equinozio, perché ne rappresenta il momento centrale. Ora, eh, questo eh, calendario lunare eh, poi eh, è molto definito anche dal punto di vista eh, dei... Del, del calendario proprio contadino, perché in realtà nasce proprio per, eh, per aiutare eh, il genere umano a, eh, nella, nella coltivazione. E quindi vedete che per esempio noi adesso nel mese di aprile, eh, che per noi è il quarto mese, ma per loro rappresenta il terzo mese, eh, abbiamo, stiamo vivendo un periodo che si chiama pura luce, e che dovrebbe essere seguito poi dalla pioggia di cereali. Ora è chiaro che eh, questi sono anche eh, fattori che possono variare, purtroppo variano anche in funzione dei cambiamenti climatici e di tutta una serie di, eh, di alterazioni che possono, che possono intervenire. E tuttavia però la tendenza energetica è, è comunque quella e la vedete simboleggiata anche dagli esagrammi questo è un sistema di, eh, di esagrammi che viene chiamato il sistema dei 12 esagrammi sovrani sono 12 esagrammi che sono stati scelti per le corrispondenze proprio con i 12 mesi dell'anno vedete che al mese iniziale di febbraio eh, c'è proprio una parità no? tra il principio yang e il principio yin. Eh, è un, un esagramma che si chiama la pace, eh, si chiama la pace eh, perché eh, la, diciamo che l'esagramma si scompone sempre in due tri, trigrammi, Il trigramma superiore la terra e il trigramma inferiore, in questo caso, è il cielo. Siccome il cielo, è il fattore yang, il creativo, e ha una, tende a salire verso l'alto, la sua energia va verso l'alto, mentre la terra, il fattore yin femminile, la sua energia va verso il basso, in questo esagramma, e le, le due tendenze energetiche si incontrano, quindi viene, viene reputato un segno di grande, di grande auspicio, infatti, si chiama la pace. Ecco, a partire da, dal mese successivo, vedete che partendo sempre un pochino dal basso, il, lo Yang sale arrivati ad aprile siamo quasi al massimo dello yang e arriviamo al mese di maggio come massimo dello yang considerate quindi il maggio che è considerato come l'inizio di estate pienezza del grano qui comincia la fase che eh, è chiamata della crescita Quindi l'estate. L'estate è legata a eh, un momento centrale che è quello del solstizio, e siamo così, nello stesso modo in cui dicevamo l'equinozio di primavera è il momento centrale della, stazione, della stagione primaverile, nello stesso modo il solstizio d'estate è il momento centrale della stagione. Eh, stagione estiva. Vedete che poi quando eh, l'apice, diciamo, del, del sostizio d'estate eh, arriva, c'è già una piccola risalita dell'urin. Vediamo che questo però non è legato direttamente ai fattori climatici, perché per esempio in questa fase qui, che è quella di luglio, che comunque è eh, considerata come la fine dell'estate, però dal punto di vista climatico, eh, vedete, abbiamo eh, il piccolo calore e il grande calore, quindi è previsto che nel, cioè, il massimo dello yang, voglio farvi notare, no? non è eh, a luglio quando fa molto caldo, il massimo dello Yang è a maggio e l'estate è caratterizzata dalla, dalla crescita e dalla, e, e dalla maturazione, però la maturazione eh, si sposta un pochino più verso questo periodo che sta un, un po' a cavallo tra eh, meridione e occidente, tra estate e autunno, e che viene chiamata appunto la terza eh, la, la tarda estate, periodo quindi della maturazione, e, ma già eh, a partire dal, da, da questo periodo eh, si considera quindi poi l'inizio di autunno e subito dopo la fine del calore. Siamo con la fine del calore e siamo già entrati nella stagione autunnale. La stagione autunnale è caratterizzata dal raccolto e mm, nel momento dell'equinozio dell d'autunno la stagione autunnale entra nella, nel suo punto centrale. Vedete, abbiamo un settimo mese agosto dove le energie sono del tutto opposte all'esagramma di febbraio. Qui abbiamo invece il cielo sopra e la terra sotto, che è un momento che nell'esagramma nell viene definito un momento di ristagno. Eh, mi viene da pensare, ma vengono da pensare mille cose, consultando questi, questi esagrammi, se avete comprato il libro potete magari cominciare a guardare questi dodici esagrammi sovrani e viene da pensare a quelle giornate d'agosto in cui veramente tutta la natura è come se fosse proprio ferma no? e finché poi il principio yin comincia, comincia a risalire eh, durante appunto tutto il periodo autunnale fino a che Abbiamo il massimo di, di Yin, vedete, che va nel decimo mese, quindi anche in questo caso eh, consideriamo novembre come in qualche modo il mese più Yin eh, dell'anno. A dicembre, infatti, con il sostizio di inverno, eh, già la, il principio Yang comincia a risalire. L'esagramma, anche questo è molto significativo, si chiama il ritorno, proprio perché si parla di un ritorno dell'energia eh, dell solare. E poi siamo appunto in corrispondenza del sostizio d'inverno, dopodiché il principio qui continua la sua risalita fino a dare inizio alla primavera. Dunque, un'altra interessante informazione che ci dà questa, questa tabella è quella relativa agli orari del giorno, che come vedete sono, sono associati con degli organi. Questo è un argomento che tratteremo poi nello specifico quando parleremo dei meridiani, eh, perché si tratta di un, di un ciclo di orari eh, nei quali si pensa che ci sia il picco energetico della circolazione del C e del sangue all'interno di particolari meridiani. E, al contrario delle, delle stagioni, dei mesi diciamo, che nel calendario cinese sono raddoppiati, eh, quindi sono 24 fasi. E le ore invece sono, sono 12 le ore della, uh, del calendario antico. E il ciclo dell'energia si ritiene che cominci dalle 3 alle 5 di mattina collegandosi con l'energia del polmone, poi dalle 5 alle 7 lavora al suo picco il meridiano di intestino grasso, dalle 7 alle 9 stomaco, questo è l'orario consigliato per eh, alimentarsi, mangiare, dalle 9 alle 11 milza, dalle 11 alle 13 cuore. In questo orario è consigliato diciamo. Fermarsi magari con un pasto e, e dare, diciamo, spazio a eh, un momento di, eh, di gioia nella, nella giornata. Dalle 13 alle 15 intestino tenue, dalle 15 alle 17 vescica urinaria, dalle 17 alle 19 reni, che vedete sono in corrispondenza con... Eh, Con il raccolto che è la caratteristica del periodo autunnale. Pericardio dalle 19 alle 21, Sangiao dalle 21 alle 23, dalle 23 a luna di notte la vescica bili biliare, quindi l'energia passa al fegato e di nuovo riprende il ciclo dalle 3 alle 5 con il polmone.